ciao ragazzi oggi voglio farvi vedere come funziona l'applicazione MoviCoin che ho fatto un piccolo video in precedenza questa è la schermata iniziale che abbiamo quando apriamo l'applicazione MoviCoin. per usare l'applicazione basta che andiamo a cliccare su attività ed comparirà questa schermata Ovviamente per avere l'effettivo funzionamento e applicazione bisogna accertarsi che eh, il GPS è attivato. Dopo aver attivato il GPS possiamo iniziare la nostra attività a, cliccando su inizia. Poi, quando pratichiamo, pratichiamo sport, camminiamo, andiamo in bicicletta, possiamo tenere direttamente il telefonino sul taschino con l'applicazione avviata. ed eh, Lei conterà, eh, i per, eh, vedrà il percorso che facciamo ed ogni 1000 metri ci darà 0,10 eh, centesimi. Poi, finita l'attività si va alla termina. Ed è tutto qui quello che dobbiamo fare, sicuramente. Eh, lo svantaggio è eh, tenere sempre appresso il telefono quando si fa attività fisica o si cammina. però visto che quando vado in bicicletta, quando faccio una corsa, il telefono ce l'ho, l'unica scocciatura è avviare l'applicazione mentre eh, si fa attività fisica e tutto sommato. Per, visto le potenzialità di questa applicazione, questa startup italiana, ci posso stare, infatti, voglio far vedere il mio esempio. Clicco sui percorsi, ho fatto un percorso di eh, 60 km. E mi sono ritrovato ben 30, nuovi coin che corrispondono a 6 euro. Mediamente, un ciclista tranquillamente arriva a 100 km fra sabato e domenica e si porta a casa ben 10 euro senza fare nessuno sforzo. Eh, come si possono spendere questi nuovi coin? Tanti me l'hanno chiesto. O oh, direttamente qui sulla sezione negozi che eh, appariranno a breve tutti i negozi convenzionati. Se no, il secondo modo per eh, convertire nuovi coin in euro basta che si va in fondo all'applicazione, clicchiamo su asta ed quando abbiamo raggiunto la cifra di eh, 20 euro possiamo cliccare su offerta andiamo ad eh, moico coin offerti in questo caso posso provare a mettere 30 e ricavo avrò 6 euro poi basta che dichiaro splito metto le, splite, le spunte qui faccio invia ed il gioco è fatto però per il minimo come abbiamo detto in precedenza sono 20 euro eh, per questa piccola video recensione è tutto se ci sono domande o dubbi fate una domanda sotto al video sempre un like al canale vi ringrazio e alla prossima ciao ragazzi